Buona giornata e benvenuti sul mio canale. I miei clienti di solito mi chiedono come si fa a registrare una finestra in pvc o come si stacca un vetro di una finestra in pvc, alcuni addirittura come si fa a togliere uno sfreso su una finestra in pvc, allora ho deciso di fare tre tutorial e parlare di questi tre argomenti. La finestra si regola dalle cerniere e ora vedremo come. La regolazione viene effettuata dalle cerniere e ora vedremo in che modo. La regolazione più importante viene effettuata da qua, vedete che ho inserito la chiave a brugola? Se giriamo così la vite si avvita e l'anta sale, se invece la giriamo da questa parte la vite si svita e la finestra scende, ecco questa è la regolazione più importante. Poi questa vite se vedete è un'altra vite, girando verso il basso la vite avvitando si sposta la finestra verso il lato sinistro facendo così la vite si svita e la finestra si sposta verso il muro la regolazione della cerniera in alto ve la farò vedere a finestra smoltata visto che la vite è abbastanza nascosta così almeno potrete vederla bene la vite è questa vedete questa è la cerniera e la vite è qua in alto si inserisce la chiave a brugola da 4 e si svita. Se svitate la vite, l'antina verrà verso di voi. Se la svitate, al contrario, si sposterà nell'altro senso.